Da questo punto di vista poi dall'altra parte abbiamo invece le cappe ductless che sono a ricircolo e vengono definite come cappe chimiche non convenzionali, quindi le ducted sono cappe convenzionali e le chimiche le ductless non convenzionali, che è solo per un discorso di, eh, a livello di citura all'interno della normativa. Scendiamo un pochino più nel dettaglio, qui vedete praticamente eh, l'interno della cappa, che vi ho, ho preso da alcuni disegni legate alle cappe, dove vedete il top buffle e il back buffle. Che cosa sono? Sono fondamentali, intanto è fondamentale capire questo, e sono praticamente la, par è la paratia, adesso vedremo le immagini, comunque è la paratia che io ho in fondo alla cappa, ma non è, non è la il fondo vero della cappa, è un finto fondo, cioè l'aria passa al dietro, dietro il back buffle per salire sopra anche dal top buffle, e eh, viene canalizzata all'esterno e ci sono poi le cappe ovviamente senza questo baffle. Ovviamente ci sono delle problematiche, vedete a sinistra l'area sul fronte entra al 100%, avendo il top eh, baffle e il back baffle con determinati disegni, che adesso qui non lo vedete ma lo vedremo nelle immagini, che ogni costruttore segue la sua idea di disegni perché fanno i loro calcoli attraverso software di aerodinamica interna alle cappe, praticamente sono più o meno performanti, quindi già non è che tutte le cappe chimiche sono uguali come una Ferrari non è uguale a una Panda, è un'auto ma non è uguale e qui da questo punto di vista c'è un design, cioè, ci sono degli studi dietro, però sicuramente già tra una cappa chimica con il back backbuffle e topbuffle e una che non ha nulla, vedete <ride> le freccette blu, si vede chiaro che praticamente il 100% di aria che entra sul fronte entra e poi viene distribuito dalle freccette viola, che è aria inquinata, sporca e poi viene estratta e portata via invece nella cappa di destra senza il back backbuffle si va a creare, man mano che io apro il sash e muovo il sash, si crea un'inversione di flusso, non avendo appunto questa regolarità e questa eh, diciamo distribuzione dell'aria in modo adeguato, potrei avere un'inversione di flusso sulla parte bassa, inferiore della cappa, e quindi che succede? Che se ho all'interno un contaminante me lo riporta fuori.